In questo corso ti insegnerò 5 diverse tecniche per realizzare una bocca che pasta di zucchero. Così tu potrai scegliere il metodo più adatto a te, al tuo modo di lavorare o al soggetto che stai realizzando, partendo dalla più semplice alla più complessa. Vediamo insieme quali sono queste tecniche. La prima, il metodo della barca a vela. La seconda, il metodo della M la terza il metodo dell'aggiunta doppia semplice, la quarta il metodo dell'aggiunta singola con taglio e infine la quinta la tecnica del taglio. Sono sicura che alla fine potrai scegliere il metodo più adatto a te.